Grazie Presidente. Eh, della vicenda di Piazza Barberini della Metro se ne è parlato molto sui giornali, ne abbiamo parlato in commissioni, nelle commissioni competenti, ne abbiamo discusso con uh, i negozianti e l'associazione di categoria. Sicuramente c'è un dialogo che è già stato avviato da tempo sulla materia e distinguiamo due aspetti distinti. Uno è la vigilanza, come ha detto il consigliere De Priamo, sull'aspetto di vigilanza ci sono le commissioni competenti che possono e devono andare a capire quali sono le responsabilità su quello che è avvenuto. E c'è anche la procura, sopra, quindi laddove non ci sia il segreto istruttorio, la commissione mobilità e se lo riterrà anche la commissione trasparenza potrà indagare su questa vicenda e capire di chi sono le responsabilità. Perché parliamo di un manutentore che è stato estromesso da ATAC un manutentore che evidentemente eh, pare abbia delle responsabilità nel caso specifico. Il problema delle manutenzioni delle scale mobili è molto delicato e sicuramente avendo eh, la procura indagato e sta ancora indagando su questa vicenda, dobbiamo riflettere su tutte le manutenzioni io so che ADAC ha già instradato eh, la problematica eh, scalando ad ulteriori manutentori per tutto diciamo, l'elenco di manutenzioni che sono necessarie e che da vent'anni attendevano insomma, di essere riviste quindi poi diciamo, i nodi vengono al pettino all'ultimo momento quando si devono fare le cose per forza e questa amministrazione si sta facendo carico di questa responsabilità. E per quanto riguarda il sostegno al commercio abbiamo aperto un dialogo con l'associazione di categorie, io stesso ho partecipato ad un incontro con l'associazione Cafarotti per incontrare appunto con Fesercenti, con commercio, e parlare di quanto si potrà eventualmente valutare se riconoscere alle, eh, agli esercizi commerciali che dovessero subi aver subito una uh, diminuzione di entrate e ricordo che mh, ci sono già gli strumenti a disposizione eh, per quanto riguarda i cantieri stradali, ma non è questa la fattispecie, c'è cioè una delibera di giunta che prevede dei contributi, per quanto riguarda le problematiche che impattano sul commercio c'è l'attuale regolamento OSPEC-COSAP licenziato a dicembre, del 91 del 2019, che prevede che la giunta possa eh, deliberare delle riduzioni, esenzioni o sostegni alle imprese in crisi Sotto varie fattispecie e questa potrebbe essere una di quelle. Quindi noi riteniamo che ci siano tutti gli strumenti per procedere senza una mozione che nulla aggiunge a atti già presenti o iniziative già in corso. Per questo motivo ci asterremo. Grazie.